Io Sono Adam Bosch, vivo okay? in Italia da più o meno 15-16 anni, e noi siamo qua entrati nel 2015 con un'istituzione, istituzione, intendo comune di Roma più cooperativa, primi anni fino al 2015 ho occupato cooperativa, con la cooperativa se ne è andato via nel 2015 Dopo 2015 siamo autogestiti da soli, dopo un anno, dopo due anni abbiamo sentito che era coinvolto nella mafia capitale. Nel 2016 noi comunità sudanese siamo andati al municipio a parlarne perché chiedere perché sono andati via questa cooperativa che ci stava. Loro ci hanno ascoltato, non ci hanno risposto niente. Altro ieri, il giorno 5, siamo svegliati e abbiamo trovato davanti alle nostre stanze forse dell'ordine. È arrivato sala operativa, ma sala operativa non fa parte del comune. La sala operativa è una, come un'associazione che quando ci stanno persone in caso di emergenza viene da mano ci hanno offerto quello, noi abbiamo detto no, noi siamo entrati qua 120 persone e noi vogliamo un posto per 120 persone, non vogliamo un centro misto nel senso con altri richiedenti nuovi perché noi siamo ormai già non dovevamo avere diritto di casa, noi dovevamo avere diritto di cittadinanza perché uno che sta più di 10 anni vuol dire che deve essere già cittadino italiano e poi da quel giorno lei dicendo allora se non volete rimanete in strada cioè non ha detto proprio così però la cioè, sua politica era quella e qualsiasi cosa noi chiedevamo lei diceva boh non lo so si levava mani insomma ci ha dato oggi appuntamento noi siamo andati lì a riunione abbiamo parlato lei dicendo che in questo momento non è facile per 80-90 persone quindi ci sono persone, cioè Ci sono 40 posti, 40 posti non sono nello stesso centro, centro di accoglienza. Sì, accoglienza, quindi 10, 15, 5 e così, e noi abbiamo detto ma noi siamo quasi 90, e crede che noi non possiamo lasciare altre persone in strada e andando altri 40, quindi la nostra decisione è di rimanere tutti insieme, perché non, cioè, non crede che non è giusto crede che c'è uno dopo 15-16 anni metterla ancora al centro di accoglienza perché uno già sua esperienza ha fatto cioè parlano sempre di integrazione, di autonomia no? noi siamo già autonomi perché dobbiamo entrare ancora nel centro di accoglienza e primis loro che dicono che il centro di accoglienza non va bene perché devono essere integrati ai migrati ma non è vero cioè uno che sta 16 anni e gli metti, li porti ancora come se fosse arrivato oggi, vuol dire che non ne stai risolvendo nulla. Quindi noi vogliamo non solo diritti, perché noi sappiamo le leggi, sappiamo i doveri, ma vogliamo anche il nostro rispetto. Noi lavoriamo, chi studia o studia, chi lavora, chi sta, lavora nella campagna, nel senso lì a, in Calabria, in Foggia, in Sicilia e poi quando finiscono le stagioni le loro tornano qua. Cioè non siamo stupidi, cioè, abbiamo fatto tutti l'università, cioè, non, non siamo stupidi o non capiamo politica. E' quella, perché si vede una persona, cioè, da, dal 5 è un assessore che viene qua, ti dà appuntamento, vai lì, ma anche lei non lo sa che cosa deve fare, non sa decisione, vuol dire che non, non sei capace. Prima di arrivare qua noi eravamo. Veramente si chiamava Hotel Africa, eravamo sotto sezione tuburtina, non lo so se qualcuno di voi si ricorda. Sì. Noi eravamo lì dal, 2000, alcuni erano dal 2002, alcuni erano dal 2003. Quindi lì non eravamo solo noi sudanesi, eravamo lì tutte le nazioni, eritrei, somali, etiopi, e stavano qualcuno pure del Marocco, dell'Algeria eravamo. Poi da quelle nazioni già hanno divisi, le hanno portate alcuni, quelle delle e Etiopia hanno portato al Bagua e noi sudanesi eravamo rimasti lì. Quindi da lì che noi volevamo una cosa, creare una comunità, fare percorso tutti insieme, perché l'estato è stato quello che non lo sa, perché noi qua abbiamo fatto un sacco di cose, tipo sportello di orientamento, se uno sudanese viene oggi, prende i documenti, se non sa... Andare avanti, noi le aiutavamo, capito? Cioè, un sacco di cose abbiamo fatto. magari Questo si sente. Da soli. da soli? Siamo da soli, tutti. Se uno si sente male, noi facevamo. come si dice, 10 euro, 15 euro, facevamo un biglietto e le portavamo in Sudan. Cioè, tante cose le abbiamo fatto senza chiedere a nessuno, ma questa cosa. Il governo non, non vuole sapere, cioè, non, non è riconosciuto, poi nel senso noi non è che vogliamo una cosa gratis, struttura gratis, noi vogliamo metà vogliamo pagare, già secondo me in tutto il mondo politico, in tutto il mondo, se dice una cosa, un immigrato, un riconosciuto è stato rifugiato, se ti dice così, qualsiasi governo ti dice sì, ti do struttura. Vuol dire che qua non ti vogliono proprio E noi volevamo pagare a metà Le spese della luce, del gas, delle mondizie Volevamo pagare Anche struttura non è buona Noi volevamo pure costruire Con i nostri soldi Voi questa mattina al tavolo alla Baldassare Ve l'avete detto? L'abbiamo detto farlo. e lei ha detto No, non, non è possibile perché? In questo momento non, la, non, non è possibile perché dice Non ci sono strutture in questo per momento in tutto quale, sì. quindi la proposta rimane o vi dividete e allora andate in strutture a gestione però che vengono gestite dalle cooperative sì. oppure... oppure rimanete in strada io credo che non, cioè, non, non sono cittadini italiani che sono rassisti, no. la politica sta a creare il rassismo